Valentina Baldini e Andrea Pirlo, prima uscita, al bacio, da mamma e papà. Valentina Baldini e Andrea Pirlo innamoratissimi a New York. Valentina Baldini e Andrea Pirlo più innamorati che mai nelle strade di New York. A quasi tre mesi dalla nascita dei loro gemelli, la prima uscita nelle vesti di mamma e papà è e al bacio barra verticale. In gran forma Valentina Baldini mostra di essere già tornata in gran forma dopo la nascita dei gemelli. Lei è neo mamma, mentre Andrea Pirlo ha già due figli dall'ex moglie Deborah Rogers. Bacia a gogo insomma. Non c'è nemmeno un'ombra sull'amore tra Valentina Baldini e Andrea Pirlo. Dopo le turbulenze dell'inizio e il divorzio record dell'ex asso di Milan e Juventus, ora tutto fila liscio. Con in più due splendidi gemelli e.